pace e bene bentrovati e buon anno liturgico a tutti inizia un nuovo anno lungo il quale saremo accompagnati dal Vangelo secondo Marco l'anno B Inizia anche il tempo di avvento, il tempo forte dell'attesa. Non è solo l'attesa della venuta del Signore, cioè il Natale. Il Natale ha segnato la prima venuta di Gesù nell'umiltà della nostra condizione umana, ma soprattutto vuole svegliarci perché Perché noi attendiamo il ritorno del Signore nella gloria. Quando avrà fine questo mondo, o meglio giungerà al suo fine, e verrà trasformato, inizieranno cieli nuovi e terra nuova. Ma il Signore non è che se n'è andato, eh, lui sta di là e noi di qua, il Signore continua a essere presente in modo nascosto, lo incontriamo nella Chiesa, nei Sacramenti, lo incontriamo e lo serviamo negli altri, lo ascoltiamo nella Sua parola, insomma, è vivo, e presente in mezzo a noi, che bussa al cuore, che rompe nelle nostre vite in tanti modi, quindi, in attesa della venuta ultima, cerchiamo di seguirlo, riconoscerlo e amarlo, nella sua presenza nascosta. Il testo del Vangelo di oggi suona proprio la sveglia, come in queste ultime settimane la liturgia ci ha abituati, e ha una parola chiave, la parola vegliare. Nel suo significato etimologico significa scacciare il sonno, assenza di sonno in greco e grupneo, soprattutto nel momento in cui il sonno eh, sembra vincere ogni resistenza. Ma non ha soltanto un significato fisico, di, di privarsi del sonno così fino a se stesso, con rischi di attacchi di ira e nevrastenie varie, ma soprattutto ha un profondo senso spirituale. Per farvi un esempio, il Salmo 13,4 dice «Conserva la luce ai miei occhi, perché non mi sorprende il sonno della morte». Quindi, essere vigilanti, vegliare, eh, cosa significa? Significa lottare contro il torpore del peccato la negligenza, per giungere alla meta. Una persona che veglia, una persona sveglia è una persona presente a se stessa, che vive la presenza di Dio e cerca di vivere in pienezza il suo quotidiano. Per il credente, la meta qual è? È appunto l'incontro col Signore, quando tornerà nella gloria, alla fine sicuramente quando ci chiamerà con Sorella Morte. L'atteggiamento della veglia e deve essere un'attesa operosa. Pensate alla moglie o al marito che attendono l'amato o l'amata a casa e nel frattempo prepara, sistema, prepara una buona cena per accoglierlo. Eh, pensate a un lavoratore al quale il titolare dà un compito e il titolare se ne va e questo nell'attesa che ritorni fa il lavoro che gli è stato dato. Oppure pensate, non so, a un genitore che attende il figlio che ritorni la sera ma siccome si fa tardi accende la luce e rimane sveglio anche lui attendendo il ritorno del figlio. Ecco, questo significa vegliare, spiritualmente avere questo atteggiamento. Perché vegliare? Nel mondo, tanta gente fa le veglie, si priva pure del sonno, ma per cose magari neanche buone. Eh, Sant'Agostino simpaticamente diceva pure il donnaiolo: pure il ladro veglia, ma non è che è una cosa utile, perché dunque vegliare? E eh, ce lo dice Gesù: perché non sapete il momento e quindi c'è da stare svegli. E uno potrebbe dire: Ma, eh, ok, eh, Signore mio, ma non mi potevi dire il momento? E me lo dici e almeno me lo sto più rilassato? No? Che posso so tutta la vita con questa tensione? Dimmi quando vieni e buonanotte, eh, no? Troppo comodo, siccome il Signore ci vuole vivi, vuole figli vivi, non morti che camminano, vuole persone responsabili, persone che vivono in pienezza, non che vivacchiano. Allora non si accontenta di darci date, scadenze, ma ci chiede di essere aperti al sublime, aperti alle novità, aperti a lui, e ci chiede di metterci in gioco. Lui ci dà tutto, ma non si sostituisce alla nostra libertà e questo eh, ci scuote, ci stimola, ci sveglia noi a volte pensiamo che dobbiamo possedere il tempo e sapere tutte le cose come andranno pensate all'assurdo di chi va da maghi e ciarlatani vari perché deve sapere cosa gli accadrà ma il problema non è essere padroni del tempo quel tempo che purtroppo tante volte invece perdiamo miseramente come se la vita avessimo un contratto di 150 anni assicurati il problema è imparare a vivere il nostro tempo, o meglio il tempo che Dio ci dà, perché il tempo e la vita è cosa sua. Si tratta di imparare a entrare nelle occasioni quotidiane, si impara giorno per giorno a vivere in pienezza. Ecco allora cosa dobbiamo chiedere al Signore in questo tempo appunto di sveglia. Perché? Perché non ci colga il sonno della morte. Perché? Perché non ci abbiocchiamo. Quando è che uno si abbiocca? E uno si abbiocca quando si disperde in mille cose inutili, quando eh, lega il cuore a cose, a piaceri, quando diventa schiavo di qualcosa, quando vive per se stesso, quante volte a casa vi sarà capitato di dire, oh, ci sei, ma dormi? Ma, ma, ma mi senti? O quando vedete una persona imbambolata, no? Eh, non so, pensate a una persona dipendente, sempre attaccata ai videogiochi o al computer, che la vedi rintronato, che ti arriva e dici, questo dorme in piedi. Pensate a una persona che è presa da altro non so quello preso dalla carriera che arriva a casa la testa c'è sempre al lavoro e tu lo vedi che non è presente ecco la persona addormentata la persona eh, così che sta rinchiusa nella sua mediocrità il signore ci invita a vegliare, a essere attenti, vigili a noi essere attenti, non giocare a rimando eh, sapete quando affondò il Titanic tante altre navi inviarono segnalazioni di fare attenzione perché si stavano dirigendo a vicenda l'uno contro l'altro nave e iceberg il problema è che durante c'era una serata di ballo, eh, non si vollero interrompere i festeggiamenti e quindi si rimandarono le decisioni all'indomani, a un certo punto un tremendo boato e la catastrofe. Così siamo a volte noi, presi da tante cose che sembrano riempirci, in realtà ci addormentano il cuore. Allora il Signore ci invita ad essere e a entrare nella prospettiva di una vita meravigliosa, perché? Perché l'immagine che segue è quella di un padrone che affida il compito ai suoi servi, ognuno il suo. È bellissimo, perché ognuno di noi ha un compito, ha una missione, tutte uniche, irripetibili e preziose. Non esiste la missione di serie A, la missione di serie B, no, Dio affida a ognuno di noi un compito. Il Beato Newman diceva ognuno è prezioso al suo posto, quasi come un arcangelo al suo. E poi c'è questo portiere che è chiamato a vegliare. Se ricordate i portieri ci sono ancora in pochissimi palazzi, sono quelli che controllano chi entra e chi esce. Ecco, il Signore ci invita a essere con questo portiere, di fare attenzione perché nei vari orari che scandiscono la veglia notturna all'epoca di Gesù, sia pronto a raccogliere il padrone. Vedete, il portiere anzitutto, portandolo in chiave spirituale, che in un certo modo è dentro il cuore di ognuno di noi, si tratta di quella parte attenta e vigilante, ciò che entra e ciò che esce, cioè se io vivo davvero proiettato verso il Signore, cerco di discernere se una cosa è bene o male, non mi fermo al mi piace o non mi piace, ma cerco di andare oltre. Questa cosa che voglio fare, che voglio far entrare in me, questa cosa che voglio vedere, questa cosa che voglio sperimentare, questa cosa mi fa bene oppure no? Non solo, il portiere è attento perché deve custodire gli altri. Allora qui si tratta di imparare a vivere in pienezza, a essere desti, a essere svegli. Perché? Perché Dio ci affida un compito di servizio, cioè Dio ci affida delle persone. E se io mi abbiocco e non sono attento, non saprò mai custodire gli altri. Sarò preso da me stesso, preso da quelle cose che hanno schiavizzato il mio cuore, dai miei idoli che mi rendono prigioniero. E avrò la testa tra le nuvole. Un genitore preso dalla carriera non saprà vedere i bisogni dei figli o che non vuol vivere la fatica di educare non saprà dirgli di no e mettergli dei paletti. Una persona, pensate quando cadi in una dipendenza, quello diventa il tuo Dio e non sei più capace di vedere niente e nessuno. O se sei preso dalla tua immagine a quello che gli altri pensano di te non saprai custodirli, dirgli la verità perché hai paura di perderli e così via. Ecco, vivere nella verità, avere la luce della parola perché? Perché si tratta della nostra salvezza e di quella degli altri. Qui è particolare perché questo portiere deve vegliare di notte. Eh, la notte è anche un'immagine per descrivere in un certo modo la nostra vita. Perché? Perché siamo in un contesto non semplice. Attorno a noi ci sono ideologie, ci sono battaglie, ci sono mentalità sbagliate. E se noi ci chiamiamo a essere però attenti, c'è un consumismo, ci siamo bombardati di un sacco di cose inutili. Allora si tratta di tenere un cuore libero e sveglio. Come si fa a farlo? La tradizione cristiana ha identificato la veglia e eh, l'ha associata alla preghiera e alla lotta spirituale. La preghiera che è l'arma per eccellenza, cioè rivolgersi a Dio, stare in comunione con Lui e dall'altra parte la lotta spirituale per purificare i pensieri, custodire il cuore e lottare contro il peccato cercando così di coltivare la relazione con Dio e la cura della nostra interiorità. Potremmo concludere dicendo dunque chi è il vigilante? È l'uomo sveglio, non addormentato, non intontito, che si lascia interpellare dagli eventi, è l'uomo presente a se stesso, agli altri, che ha radici in sé e non attende dall'esterno la conferma al proprio agire, l'uomo paziente, perseverante, profondo. Invece l'opposto, l'uomo dormiente, diceva Manicardi, è colui che sta al di qua delle sue possibilità, che ha paura, che vive più orizzontalmente che non in profondità, che si disperde in mille cose da fare o in tante cose da possedere, pigro e negligente, che trascina la sua vita come non dovesse mai finire, saltando da un divertimento all'altro. Chiediamo invece a Dio la grazia di essere attenti, svegli e vigilanti, perché noi sappiamo che camminiamo incontro al Signore. Ecco Corriamo con perseveranza nella corsa che ci sta davanti, dice la lettera agli ebrei, tenendo lo sguardo su Gesù, autore e perfezionatore della nostra fede. Buon avvento a tutti!